io, oggi ho voglia di pasta e fagioli, voi, la facciamo insieme, dai con i fagioli freschi, vedete che ho trovato al mercato Che aaaaaah spettacolare allora, fagioli freschi, borlotti freschi pasta di Gragnano ho, ho usato delle casalecce, voi fate come volete voi della pasta mista, di italini rigatoni, spaghetti, voi come volete voi rosmarino, salvia all'oro lauro poi cipollotto fresco, sedano, aglio pomodori tattini pelati e il gambuccio ebbene sì ragazzi, ci vuole il gambuccio adesso, mentre pulisco questi bei fagioli e ci vorrà un po' di tempo, però è un momento di convivialità. chiamate la moglie, i figli, a nonna, a zia, quello che volete voi e vi divertite, scafate, fate due ghiacchie, parlate del più del meno o no, io faccio questo adesso 5 minuti e sto da voi qua, vieni? Guarda come si fa. È così? Apri. Fai così, vai. E i fagioli li metti qua dentro, guarda. Qui, metti qua dentro, amore. Vai, bravissimo, bravo. Bravo, aiutami. Bravo. non ti preoccupare, lo raccogli papà. Vai, prenditi questi qua. Bravo, piccoletto. Vai, bravo. <ride> Ho già capito tutto questo. <ride> Con l'aiuto di tutti quanti, di Mariucci e della abbiamo pulito i fagioli. Adesso mettiamo una foglia di alloro qui dentro. Che vuoi fare? Che devo fare? Ci mette l'acqua, amore? Se non si cuociono. Questi non si mangiano, amore. Aspetta, dammi a me. Aggiungiamo l'acqua, così a coprire proprio del tutto, tutto i fagioli. Un bel po', almeno tre dita a sole E la mettiamo a cuocere la facciamo prima partire l'ebollizione, facciamo partire prima e poi mettiamo una potenza, un fuoco basso affinché mantiene il bollore leggero Prepariamoci tutti i profumi l'aglio lo metterò con la camicia lo so, soltanto lo, lo dividerò così a metà, ok? Poi, cipolla togliamo le radici togliamo questo già lavato, già pulito, non vi preoccupate perché qualcuno di voi dice, eh, ma tu le cose le lavi, era così stanno qui, le sono lavate poi taglio, sottile sottile in questa maniera cipollotto fresco, ma se non ce l'avete va bene anche la cipolla normale io, lo sapete, sono appassionato del cipollotto fresco poi, il sedano la costa esterna la mettiamo qua dentro, nell'acqua e di cottura dei fagioli quanto tempo devono cuocere? all'incirca 20-30 minuti cuociono più rapidamente dei fagioli quelli là che comprate secchi o dei fagioli quelli là già precotti? basta, già sono cotti, non c'è problema ma dei fagioli secchi ci vuole meno tempo assolutamente quindi, poi, vi preparo anche il battuto il trito del, del sedano quindi qui abbiamo il cuore lo tagliamo così, poi lo tagliamo in questa maniera. Poi lo tagliamo così, a dadini che metteremo insieme a. che lo metteremo insieme al nostro cipollotto e l'aglio. Così. Ecco, piano piano. Attenzione, sempre le dita, vedete come le tengo io? Sempre in questa maniera, così. Allora, io faccio questo. Delle volte vado nei negozi dove. O al supermercato, o alimentari, che hanno i gambucci, la, i, la parte fine del prosciutto, sotto vuoto che costa relativamente poco perché, questo qua lo pagate un euro al, uh, ogni 100 grammi. Quindi, letto. E a me piace tanto mangiarlo pure così, ma è fantastico per fare questo, le minestre. Quindi, taglio una fetta abbastanza spessa anche due che mi piace, senti qua la ciccetta sotto i denti per, per chi non vuole mangiare la carne perché è vegetariano per chi, per motivi religiosi non è obbligatorio l'uso, eh, l'utilizzo, insomma, eh? tranquilli, non vi preoccupate, viene bene lo stesso, è buono lo stesso taglio a datini ah, così che questo dà gusto, dà sapore, capito? adesso Olio extravergine, intanto che cuociono i fagioli, noi che facciamo? Ci portiamo avanti Un olio buono, un olio... Qua c'è un olio toscano Il moraiolo di franci è perfetto Poi, mettiamo Cipollotto, abbondante Sedano, abbondante Mariuccio, bello! Aglio, ok e il gambuccio, così mi raccomando, attenzione al gambuccio se risulta troppo salato attenzione col sale facciamo piano piano stufare metto la salvia il rametto di rosmarino e lasciamo così piano piano stufare tutto, guardate, guardate che soffritto una bontà, una bontà ragazzi, poi questa musica Guardate qui quanto è venuto bene, perfetto, bellissimo! Adesso aumento un pochettino e metto il pomodorino, abbiamo un datterino pelato, eccezionale, quindi lo faccio leggermente rosato, vedete? Questo qui è sufficiente, schiaccio, levo l'aglio e ci mi così facciamo andare il soffritto e aspettiamo con tutte le fagioli. Sentiamo se i fagioli sono pronti Allora, mancano 10 minuti circa Che faccio? Metto qua, nel soffritto Sennò che succede? Se li metto già cotti cotti tanto Questi si spappano tutti quanti, diventa una crema di fagioli Non so più una pasta di fagioli Quindi io che cosa faccio? Metto i fagioli ancora non del tutto cotti Aggiungo il liquido di cottura perché a me serve anche il liquido di cottura, no? per cuocere la pasta levo la foglia di alloro gli facciamo spiccare il bollore levo tutte quante le erbette Che stai facendo Mario? Stai suonando? Stai suonando? Eh? Bravissimo sei, eh? Ecco qua Stop! Quindi, aspettiamo la cottura della pasta e il nostro piatto è pronto sale pepe una bella girata questa calda buonissima fredda mm, tiepida, eccezionale pronti, ecco qui, serviamo, guarda che bello un goccio d'olio a crudo noi che ti partiamo, siamo nel pecorino ecco qua <ride> Mario che fai, devi assaggiare? mmm mm eh? quando si parla di magna, eh? non ci, ci capiamo più niente, eh, qua mm, mm. allora ragazzi roba genuina, roba buona, roba fatta in casa e sempre vincente e un abbraccio da Mariuccio e Max Mariola, camera Puma e da tutti quanti casa Mariola, insomma un bacio, un abbraccio ciao, ciao, che bontà Mariuccio tiè, vieni a la forchetta, vai